Dall'altra parte abbiamo anche una sostanza molto particolare che è la formaldeide, è utilizzatissima, è un qualcosa che c'è ancora oggi, nonostante si sa che è cancerogena, si sta cercando di subentrare con dei flaconi di formaldeide che, se non erro, la diapath li fa, che sono da 5 millilitri fino ad arrivare a 10 litri, 15 litri, taniche grosse, dove praticamente la formaldeide è all'interno di un vano, che non è aperto è chiuso il cliente che fa mette il pezzettino anatomico all'interno chiude e spacca il tappo e la formaldeide scende al suo interno perché comunque non hanno ancora trovato un'alternativa alla formaldeide che sia un, un così potente conservante ma perché è così potente come conservante perché la formaldeide è il più potente battericida che abbiamo ricordate che parlavamo delle cappe by e del fatto che nella norma tecnica veniva indicato come un sostanza e prodotto da utilizzare per la decontaminazione dei filtri EPA? Il senso è un po' questo no? perché è veramente il, un potentissimo battericida e virucida e quindi da questo punto di vista ecco perché si utilizzava sulle cappe in Balazzar. però nello stesso tempo è stata dimostrata la sua eh, Cancerogenicità, tant'è vero che nel 2016, quindi ricordate questa data, primo gennaio 2016, è passata la classificazione da sospettato di provocare il cancro, che già ci aveva sospettato di provocare il cancro, che è un po' come adesso sta al cloroformio, a può provocare il cancro. Queste piccole parole cambiano totalmente la classificazione, quindi diventa cancerogena, ed ecco che una K chimica che lavora con formaldeide deve essere collegata all'esterno, okay? canalizzata all'esterno. Qual è il problema nostro, anche? Per bisogna capire bene tutte queste cose, perché quando noi interveniamo sulle cappe e fisicamente andiamo sul tetto e sul tetto i canali sono fatti male, per fatti male intendo che la cappa ha sì il motore in estrazione totale, sì il canale tutto regolare, ma magari non è a due metri dal suolo, cioè la norma tecnica chiede di avere un canale di espulsione che sia almeno un paio di metri dal suolo calpestabile, questo perché un tecnico che cammina sul tetto calpestabile non si deve vedere investito di sostanze chimiche e diventa un viale della morte, noi abbiamo qui a Roma un'università, io lo chiamo il viale della morte, dove ci sono 50-70 cappe chimiche che buttano tutte quante altezza uomo eh, anche più basso e quindi praticamente uno per arrivare da una parte all'altra, che magari è il tecnico dell'antenna, dico così, cammina su quel viale mentre tutti i laboratori stanno lavorando, immaginate centinaia di sostanze che vengono erogate e quindi uno che cosa si sta ciucciando tutto il tempo, poi considerando che questo stesso problema c'è come risvolto perché mh, potrebbe essere ripreso dai venti e portato giù eh, verso le finestre, invece alzare i camini ci aiuta perché i venti a questo punto vanno a diluire l'aria, a diluire la sostanza e viene portata e trasportata via. Purtroppo su questa parte non c'è l'obbligatorietà della maggior parte dei casi delle cappe chimiche di posizionare un box filtrante a carboni attivi, non c'è questo obbligo, l'obbligo c'è nel momento in cui vanno a chiedere le autorizzazioni, nel momento in cui c'è qualche ente di controllo e quant'altro, ecco, secondo me insomma questo è il gravissimo errore. Dall'altra parte eh, c'è anche da dire che anche se io mettessi il box filtro a carboni attivo, che in genere sui tetti hanno delle celle filtranti molto piccoline, chiamati così a nido dapi, posizionate, e praticamente si saturano abbastanza presto, un po' per l'utilizzo delle cappe, un po' perché sono all'esterno, bisognerebbe cambiarli di frequente, quindi non sono neanche, ecco magari uno mette il box a carboni e poi loro vanno tranquilli per un anno, due anni, tre anni, cinque anni, non si sa quanto, perché vabbè altro c'è i carboni, in realtà i carboni si saturano.